Stiamo per entrare, non si scherza più, no. cerchiamo di entrare in questo castello e scoprire se veramente prima di tutto qui è esistita una certa Jeanette, se è stata appunto giustiziata per stregoneria e magari chi lo sa eh, potremo anche interagire con qualcosa che eh, non c'entra con Jeanette. Assolutamente, io sono contentissimo di essere qua e non vedo l'ora di essere dentro e di, veramente di parlare con Jeanette. E cercheremo di capire di più. Io non mi sarei mai aspettata che Alessandro ci facesse da capoguida. Mi accompagno all'entrata e vi lascio <ride> Attenzione. Cosa? A me si. Ma io sento un altro rumore raga, Voi no? Sì Ah, oh, ho già bene che dentro non ce n'è così E qua, proprio qua che E beh ma c'è l'acqua Ma c'è acqua lì, sì Vedi che c'è acqua mm -hmm. mamma mia guarda ti vengono addosso ma non ti fumano eh non lo so ma io lo so che sono impazzata arrivati ragazzi Fa tutto un altro effetto di notte, peperole. di giro dicevi, ma che bello, guarda che bello, guarda, gli affreschi, wow. l'architettura di notte, chissà che ci aspetta. Ok, noi siamo. Cristian, Christian inizia a camminarsi il K2. Anche, anche sì. in i Ok, provo camera. Eccolo, sì. sì. Wow, rosso già. Oh. Tieni lo tuole. Gianni okay. inizia a farti. Sì, ma guarda, guarda là! Talissimo! Ma forte! Ma scusa! Wow! E questo no! Questo no! Metteteli vicino, per favore. No, il mio non brillano. Ma perché? Io dicendo anche questo. Tieni in mano il mio a il tuo, vediamo se è la mano. Eh, fino al rosso qua! Ma. Ma scusami, è no, arrivato 2? Sì. Ho dato il mio al Fino al rosso. Ma perché, scusa? Fino al rosso. C'è Cioè, ma com'è possibile sta cosa? Allora, prova a non tenerlo in mano. Ma è come se ci fossero fosse variazioni i campi elettromagnetici continua lì. Ma scusa, solo col mio. Eh. No, si è Ok. Magari è una comunitarità. Proviamo mano. Ma perché è un po' strano, non è che strano. Video. Noi vogliamo parlare con Giannetta e Sì, oh, oh, oh. oh Brilla ancora. Il tuo anche se illumina, si illumina un po'. Ma pochissimo. Ma no. eh, Prova, appoggialo giù. Prima si era bloccato. Lascialo giù per te, vediamo no, no, non. Non c'è niente qui. Così, per, è un po' forte. Eh. Ma... Ritrovo Ma oh, ah, ragazzi, quello che ci è successo oggi nel sopralluogo è come se ci fosse qualcuno che vuole interagire con la strumentazione e si diverte eh. Oggi e fai, oh, fai... Oh, oh. anche il tuo C'è qualcuno qui con noi in questo momento? Io ho questo in mano che può anche suonare Se c'è qualcuno qua può far variare questo strumento e lo può far anche suonare, per favore si sta illuminando un po' il K2 ne? Ma scusate io Sto pensando ancora al K2 Che fino a poco tempo sì. fa Brillava Oh, oh, oh l'hai detto, detto Fino a poco tempo fa C'è la mia camera C'è cioè, ragazzi Anche mio Anche mia, Fino a nonno Cioè. Però è una cosa strana adesso perché sono quasi a contatto. E, comunque e il tuo scarico. brilla e il mio no. E non è scarico, se no si sarebbe spento. Vuoi interagire con me? Vuoi parlare con me? Se si sì, illumina fino al rosso, ti prendo in giro. Eccolo lì. Non illumini il mio di K2? Che stranezza Fammelo ancora una volta Illuminami il K2 fino al rosso oh, Wow ragazzi wow, wow, wow. No vabbè io non ho parole wow. Io non ho parole Ti è mai capitato? Fa... Ma adesso sei fermato No, continua Te... Mi è incapitato Cri? Qualche volta è capitato, sì. È sì capitato, capitato. mi raccomando, sì, però qua è. Molto no, difficile. dico, di avere due K2, uno si illumina l'altro no? Sì, sì, sì, sì. È già sì, capitato? Sì, è già capitato. Ed era un'interazione anomala? Sì. Vuoi rispondere a delle domande? Guarda, guarda il tuo, guarda. guarda. Ok, fermati. Ah, ah, non c'è fermato, fermato. Stai fermato? No, vabbè, aspetta un attimo, Oli. Tieni un attimo la camera. È proprio forte la maestra. Sì, però è strano. Allora, uh, guarda, guarda, guarda. Puoi fermarti un minuto, per favore? Fermati un attimo. Grazie. Rispondi alla mia domanda illuminando le lucine. Sei una donna? Sei un uomo? Sei un bambino? Bambino? Sto facendo gli scherzi, Se stai eliminando? Sei un bambino? Cos'era questo rumore? Ma anche voi Anch eh. avete sentito? Anche io. Avete sentito? Un rumore sì, profondo, da là veniva. Uh. Uh. Uh. Uh. Ho fatto così. Uh. Tipo un subwoofer. Mm. Ecco. Ok. Uh. Eh. Si sta accendendo il tuo strumento? Eh, sai cosa? Sento l'orecchio sinistro caldissimo. Ragazzi, questo non è stato profondo, un po' inquietante. È stato eh? un, guarda, guarda, anche, mio, anche mio, anche mio, anche mio. Ok, quindi sono sintetto. Entrambi alto, però lì è molto più forte rispetto a questa altezza, cioè qua sotto è forte. Guarda, guarda. Sei stato tu a fare quel rumore prima? sta illuminando il mio, il il mio. Illuminando. Ok, vieni qua vicino a noi, vieni qua in mezzo a noi, fatti sentire. correre in fredda che sento il sì. suo sì, punto. Lo sento di colpo. Sì. sì, sì, sì. Qua hai detto vieni qua vicino a sì. noi, ho sentito, ho ragazzi, ho i brividi. Sarà la suggestione, no, ragazzi, ci mancherebbe, però. Io sento comunque l'orecchio caldissimo. Si, non me ne L'occhio destro caldissimo e mi fa male qua. Mi ah, fa male. Fa la male. Testa. Sì, mi fa male la testa qua. Possiamo fare qualcosa per te? Puoi farcelo capire in qualche modo? Magari potremmo accendere il ghost box. Noi io a cambiare stanza. Sì, però. io prima farò un giro. Guarda. guarda, guarda. Quando a fare Vuoi che ci spostiamo? Guarda mio Ok. vuole che entriamo? Vuoi che entriamo? Vado al K2. Sì. Tantissimo. Sì. Dai. Dai, ok. Allora ci spostiamo. Oh, oh. guarda qua. Ma il tuo era incredibile. è Una cosa pazzesca. Sì. Che quindi sono uguali, cioè la trattura è la stessa Si cioè, ho visto, è la bella. prima cosa che ho visto è la scala Dico magari uno è più sensibile invece sono uguali Ma allora, il capodonte continua a brillare quello Questo niente Ragazzi io sento un fuoco all'orecchio destro che è una cosa lucidante Quindi? Siamo qua Potete farvi sentire per favore? Sto avendo tutte queste sensazioni, così, tutte all'improvviso Ma quello che mi dà più fastidio è l'orecchio Lei ti qualcosa? Non no, non mi, mi è sentito niente avere l'orecchio, ma l'orecchio mi fa qua È rossissimo infatti Ma con è solo ha stato con eh. sì, ma mi fa un, un bruciore Ma è vero? si sì. è mm -hmm. solo questo, questo non è fratto, Ma infatti questo non è rosso, quello lì è rosso Guarda Spicare. E ho male qui Un male qua Giannetti, sei tu che stai facendo star male Teresa? Mi stai facendo dispetti? C'è qualcuno che vuole comunicare con noi? Non sei stato chiaro prima, o chiara? Chi sei veramente? Sei una donna? Se sì, accendi le lucine. Sei un uomo? Sei un bambino? C'è un bambino. bambino. Ma anche prima si è da un bambino. Ma c'è un bambino qua dentro? Vuoi giocare? Ops, devo mm. Vuoi giocare con noi? Mm. Mio Dio. Ma vuoi che veniamo a cercarti? Giochi a nascondino e si vende a pauta, non si riferisce non a capire se è una risposta. Sì, sì, pure no. Mm. Guarda. Ma io non capisco, ma guarda. Ma eh, cos'è che state... mi dite un po' i vostri pensieri? Cioè, a, a che cosa stai pensando tu? Io? Eh, sì, eh, niente, sto cercando di capire. Perché eh, se vedo tutta questa energia, mh. dico, ma cavolo vieni qua e fai qualcosa di più fai un rumore anche dall'altra parte ma facci sentire che sei qua fai un bel rumore noi siamo qua proprio per capire quindi siamo venuti a vedere se c'è qualcosa ragazzi questo è un rumore da lontano. Puoi fare un rumore di nuovo? Per favore, puoi fare un rumore? Vuoi che ci spostiamo verso la fonte del rumore che ha sentito Christian? però percepire io sento di là però non so dove e muoviamoci sai dove ci sta portando eh? dove abbiamo avuto l'interazione del sopraluogo aspetta ma tu e Ale? Guarda ma per me è qualcosa che non basta accorto dai ma non sta facendo facciamo una, una prova? prova. tiro via la... Sì, sì prova. voglio cambiare le batterie Provo. voglio provare metto pausa allora qua eh Sì la prossima l'ho lasciata di là? Sì, sì, sì. Ah. La vuole... Prendi la luce almeno a terra. No. È strano, perché. Allora, lo fa quando si scarica, proprio si scarica. Questo è carichissimo. Come si mette pausa? Ragazzi, eh. ci stiamo spostando verso l'ala est del castello. Stiamo attraversando il giardino che c'è in mezzo. dai andiamo in quella stanza qual è? allora andiamo dritto di là andiamo a sinistra all'angolo del castello okay. no era qua ne? Sì? era qua Di là e dove abbiamo... e qua è dove si accendeva il K2. No, cosa? Io sento. Come uh. lo Sì. Allora mi sembra come... Sembra come... qua però, eh? Era quello... da dove? Lo sentivo venire da qua, io. E ah. ero di là. Vabbè, è so brutto Sì, ma è come quello che abbiamo sentito all'entrata. Oh, il generatore qua con le 3K eh? Secondo me sì, qua guarda, qua al passaggio dalla porta Questo è dito? Un lamento di un bambino Anch'io? Questa è come si mette a RK? Quella la conosco No ragazzi. Cosa c'è? Non va? Ma va, ma prima c'è un L'hai provato prima, l'hai provato. Eh non funzionava. Prima di entrare eh l'hai registrato però prima. No, aspettate un attimo, tieni qua. Pazzesco. No, vuoi che ti illumini? Cioè, allora, questa è una batteria che ha un'autonomia di 6-7 giorni. In continuo, così illuminando sì. a... Eh, si sì, produce praticamente corrente continua. E non va ragazzi Non ma ti giuro No va, provato E l'abbiamo prima, prima di uscire dalle macchine Cioè ho appena uscita dalla macchina Pazzesco E, ma... e là c'erano dei campi elettromagnetici forti E noi abbiamo lasciato la borsa di là Bravo Abbiamo lasciato la è borsa vero. di là. Scarica le cose Io non voglio dirvi che Io ho 10 minuti di, ba di batteria E non è normale è la prima Ma che ho se c'è qualcuno, Guarda, scusa un attimo: minuti. se c'è qualcuno che sta prendendo energia, perché non, non si manifesta? Eh, mm. sta accumulando energia per poi fare il botto. Io so che c'era, c'era ragazzi. C'è i brividi. C'è C'è C'è i pazzi. là? Si, sì, si, sì, si. Sì. Prova un po' di nuotare, Io non ci credo, raga. Non lo so. Comincio a preoccuparmi, dai. Quindi ci dobbiamo aspettare qualcos'altro. Perché se è acciucciato energia. Eh, è quello che ho paura io. A cioè, me mi dà pensare, se è riuscito a acciucciare l'energia di quella mega batteria e se è vero che usa l'energia per ricaricarsi. No, la cosa non mi piace molto. Neanche a me. Vabbè, magari è solo un modo per potersi far vedere bene, come vuole lei. Eh, ho capito. E poi quando eh. scaricherà tutte le energie dei nostri dispositivi? Eh, la vedremo, probabilmente. per eliminarsi Sì, dai, che c'è quello dentro, ma ce n'è c'è una finestra. Si illumina. C'è qualcuno qua? Oh. Mamma mia. È passato qualcosa davanti alla telecamera. Guarda, guarda, guarda, guarda, filo rosso è passato, è passato qualcosa davanti alla telecamera. Adesso non so se è un insetto, ah. eh. Ma. Hai uno strumento col quale interagire e fa sentire la tua voce se hai da dire qualcosa. c'è qua e non so No, cosa avete capito? Non so. e non so e non so Io non so janette sei qua? complica la vita complica la vita, la vita. Avete capito la stessa cosa con te due? Sì, sì, complica la vita. Ma chi ti complica la vita? Che è, è successo? successo? Ragazzi, non lo so. Sta sì, succedendo qualcosa di strano. È la sua intenzione... Noi ti compliciamo la vita? Noi o sei so... tu che ci vuoi complicare la vita? La passione. La passione. Una passione. È una voce da donna però. Sì, sì. Sei tu, Jeannette? Ma... Chi sta parlando con noi in questo momento? Mi dici il tuo nome, per favore? Ma... Cosa ha detto? C'è veramente? Cos'è se... Che cor'è? Vi vedo, io ho sentito, vi vedo adesso, eh Oh mamma mia, guarda, ragazzi Guarda, guarda Cristian che pelle d'oca che ha Ma è vero? Vi vedo ancora, l'ha detto Anch'io anch adesso, detto. Ah, anch adesso. Ah, Ma Ah, perché, quanto perché? Quasi Quasi Ma tu qua? Ma mi detto, ragazzi, oh, ha no, detto ma no, qua Ci qualcosa qua No, no, no, ci qualcosa qua Me la sento in testa Anch'io me lo sento i brividi dalla... Anch'io brividi, ora da... Dalle guance, guarda, guarda Cosa succede? È il cosbox che si è fermato. Perché? Guarda, anch'io ce l'ho. Guarda. Oh, senti che aria. Pazzesco. Si è ripreso. Ragazzi, succede una cosa: è sulla Aspetta. strumentazione. C'è un K2 che va più dell'altro. Con la... il. generatore è si è scaricato. La mia prima batteria è andata giù in pochissimo tempo. Continua la telecamera. No, a me è passata. No, guarda. No, no, no io. No. Chi sì. sei? Dici il tuo nome. Eh? non ho capito. Mi vedo. Ragazzi, questa sto un secondo me. un indietro all'audio. Sono i passi forti. Come se sopra sentite fare... Tu, tu, Stiamo un attimo in silenzio. Per un minuto. Niente, scusa, se vuoi riaccendere... Ma, ragazzi, il rumori? l'hai sentito? Si, sì, due volte l'ha fatto. L'ho sentito anch'io, nitidamente. Ah, io no. Ma è il numero? Non si passa il volume, ragazzi. Ma vedi che interaggiamo sulla strumentazione, è è pazzesco. Ma è zero il volume e non si passa gu Guarda questa cosa. Volume 0 E non, non scherzare. No ragazzi, però adesso scherzi a parte. Cioè qua c'è qualcosa che interagisce veramente con gli strumenti. In modo strano. E, e prima c'è stata una frase. Sì. La verità. Anche a me c è, è sembrata la verità. Dici la verità. Complica la vita. Dicci la verità. Anche io ho sentito, adesso lo sento anch'io da sopra ragazzi. Dopo le bevi dietro la schiena. Adesso ragazzi, ma in modo pauroso. In quanti siete qua dentro? Oh, io ho sentito ancora quel suono tipo... Che sta pensando? Uh, eh, l'hai sentito? Anch'io. Oh ragazzi, io sento questo suono... Sì, Spegni un po' quel coso ma forte? Sì, eh, anch'io. L'ho sentito profondo sì. più che forte, profondo. Sì. tenebroso. Ma quando reale. siamo entrati, guarda il Come K2. se vibrasse dentro. Sì, ma no, non è una bella cosa. sinceramente. Ho i cioè, brividi, ragazzi. Sarà suggestione, non lo so, ma. No, se la sento anche tu. Io non lo sì, sento. Bravo, sì. un sì. suono quasi alieno hai È presente nei film, fanno È fanno lo stesso suono che abbiamo sentito da quando siamo entrati. Brava, brava. Oh, ragazzi, c'ho la pelle d'occa. Sarà sicuramente suggestione adesso, ma c'è una pelle d'occa da far paura. Guarda. Cosa continua a brillare? No, ma è inquietante questo suono, eh. È, è tipo... Aspetta ma... Sono entrambi carichi, la scala è la stessa, è una roba... Non è normale. Guarda quanto! mi fanno i brividi della schiena! Ma che si è creata un'aria pesante adesso, non so se la sentite no, anche voi, ma io... Se... Io non voglio, guarda, voglio... Mi... A me quel suono mi ha, mh, mi ha lasciato un po' scosso. Cos'era? Qualcuno di voi ha può più profondamente? Io, no, io, tu, ah, ah. anche io ho sentito sospirato perchè questa... nooo! Cosa c'è? Cosa c'è? Ale, la videocamera per che terra! Ale, cosa c'è? Cosa c'è? Ale, che c'è? Mi hanno. Si sentito Ti è scantonato? Guarda, non so se mi riesce. Eh, senti, fai solo qualcosa per perché... oh, mamma Aspetta un attimo. Cos'è successo adesso? Non sempre? so, perché in rec ma non vedo niente. Ti hai tolto il nashot? Nice shot? lo so. Cos'è successo? Ale che c'è? Ma hai i lacci sentito... slacciati? Ma ragazzi, la, la videocamera è la nera. Ma ti sei sentito a toccare? Tirare. Eh? Ma hai i lacci slacciati, tra l'altro. non so se i lacci No, ma il laccio perché hlaciato, ti ha slacciato il laccio. Stai riprendendo tu? Sì sì sì. sì, sì, sì. Perché devo capire cosa è successo alla videocamera adesso. E spegnere. Ma cosa c'è? Avevi già le scarpe slacciate prima? E guarda, adesso la sentida. Prima non la sentì guarda, non so Ma è perché sì. uno è slacciata adesso? Eh. Non penso che tu ti sia Ma... slacciato una scarpa soltanto, no? No, no, no. Dove ti sei no. sentito toccare? C'è un segno. Dove si sei sentito la eh, la no, scarpa ha detto! Toccare. o la scarpa o il pantalone. Sono allora ragazzi, una spesso. che perché le la scarpa? Mamma mia, che ansia però, ragazzi. Però Ale, lo sai che dobbiamo dividerci, dobbiamo tornare, io e te. Cristiano, ora mi devo calmare un attimo, usciamo un attimo all'aria aperta dove vedo il cielo per favore. Okay. Razionalizziamo un attimo, ok? Bravo. Ci calmiamo. Sì, sì. Non toccare i pali, va? Ma da qua siamo passati. Ale, aspetta. Ma non devi no, pensare. Ale, vieni qua. No. qua vieni qua più largo. Vieni. vieni. Comunque ora la scarpa non la sento larga. La sento traslacciata. Prima non, non lo sentivo. È non sentivo quindi... La scarpa deve aspettare. Ok, non non la scarpa, ok.